commento sul principio di equivalenza che ho detto all'altro gruppo e credo che sia giusto dirlo a voi. Di nuovo questo non è proprio il programma ma è cultura generale. Credo che ogni studente di fisica, dell'esame di fisica, non della, non della facoltà di fisica, a, quindi studenti di fisica sì, studenti di ingegneria sì, studenti di matematica che stanno studiando fisica dovrebbero sapere, almeno sentito, aver sentito parlare del principio di equivalenza. Ah, dovrebbero aver sentito dire che la luce in un campo gravitazionale uh, cade come cade un, uh, un sasso Dovrebbe uh, capire che cadrebbe in un razzo accelerato e quindi nelle ipotesi nel principio dell'idea di partenza che, questo, che queste due situazioni cioè essere su un pianeta con i motori spenti o essere nello spazio con i motori accesi che sono, siano indistinguibili fa arrivare alla previsione che la luce deve cadere in un campo gravitazionale che quanto cade dipende dall'accelerazione del razzo di quanto cade dipende dall'accelerazione della forza peso uh, questo è il principio di equivalenza però in realtà Einstein era una persona molto intelligente e ha capito che questa equivalenza e questa equivalenza shh, cioè l'impossibilità di distinguere in quale situazione vi trovate è vero a patto che shh, la nave spaziale che è sul pianeta non sia troppo grande. Perché? Perché cosa vuol dire troppo grande? Rispetto a cosa? Rispetto al raggio della terra perché se voi avete se questo è la terra e questo è un laboratorio shh, che è appoggiato sulla terra una navicella molto grande vedete che è grande, la sua dimensione è grande rispetto al raggio della terra e, e comincia ad essere una percentuale importante come si disegna se voi siete qua dentro e lasciate cadere questo corpo e questo corpo Cosa succederà? Questo corpo accelera nella direzione del centro Questo corpo accelera nella direzione del centro Quindi questi due verticali non sono parallele E quindi quei due corpi nel, loro, nel cadere non li vedete andare giù parallelamente ma ognuno va verso il centro della terra E siccome sono molto distanti rispetto alla di curvatura Voi vedrete che queste due verticali non sono parallele In fondo il tipo che è qui eh, E fa cadere una pietra La sua verticale è questa Quello che è qui ha una verticale diversa, non vi pare? Sono verticali diversi Ognuno ha la sua verticale nella sua zona Chi è vicino a lui non noterà cioè, quando voi siete su. Per quale motivo la gente. Beh, oddio, attenzione! In realtà non è vero che gli antichi e le persone del Medioevo pensassero che la terra fosse piatta. Questa è una cazzata colossale che si dice in giro. Perché già i greci avevano capito che la terra non era piatta. E siccome nel Medioevo la gente colta studiava i testi greci, sapevano che la terra non era piatta. Casomai era la gente che non aveva studiato, non aveva mai sentito parlare. Uh, di, di, di cosa pensassero i greci: che pensava che la terra fosse piatta. Non è vero che Colombo uh, rischiava di finire all'orlo di una terra piatta e cadere chissà dove. Non era quello il contenzioso con, con Colombo. La gente a cui lui chiedeva i finanziamenti per fare questa ricerca di andare alle non lo contestavano sul fatto che cazzo dice la terra è piatta, no, sapevano che era tonda, non erano d'accordo nel suo calcolo del raggio della terra e quanto, quanto tempo, qual era la distanza che serviva per arrivare alle indie era quello il contenzioso. E infatti Colombo aveva sbagliato il calcolo, pensava che la distanza tra l'Europa e l'India fosse molto più breve, perché pensava che la terra avesse un raggio più piccolo. Ed è una fortuna che tra l'Europa e le Indie ci fosse una massa terrestre perché non sarebbero arrivati e avrebbero finito le scorte e sarebbero morti di fame o chissà cos'altro. Era una fortuna che c'era... Quindi non è, non è vero che la gente pensava che la Terra era piatta, questa è una cazzata. Però, nella nostra esperienza quotidiana, la verticale qui è parallela alla verticale qui. Cioè, non riusciamo a misurare il non parallelismo. Perché? La distanza tra questa verticale e questa verticale qua è solo di 2 metri Invece il raggio della terra cos'è? È qualche migliaio di chilometri Quindi non c'è speranza di vedere che questa verticale non è proprio parallela a questa Entro la, qualsiasi, qualsiasi esperimento vediamo il parallelismo D'accordo? E' solo quando la distanza tra un punto e l'altro è molto grande il spettoraggio, che vi accorgereste che non hanno la, non i para, i, i, le, le, le verticali non sono parallele, d'accordo? Allora, se voi, per esempio, come potreste sapere di essere su un pianeta? Vi accorgereste di essere su un pianeta se il laboratorio è sufficientemente grande. In confronto col raggio di curvatura dell'oggetto che sta creando la forza, la forza di gravità, allora vi accorgerete di non essere in un razzo perché se il raggio sta accelerando, anche se è molto grande, avrete sempre il parallelismo tra le verticali, no? Invece, se siete su un pianeta e il razzo è, è sufficientemente grande, vedete che i corpi cadono così, allora dite: Ah, non sono in un raggio, con motori accesi, sono su un pianeta. Capite? Quindi l'impossibilità di distinguere è a patto che il laboratorio in cui voi fate l'esperimento non sia troppo grande Quindi è un'equivalenza locale, localmente in un laboratorio Allora voi vi, uh, non sapete distinguere, d'accordo? Ma c'è qualcosa in più che merita essere detto Cosa succede se voi siete in questo laboratorio e siete in caduta libera, cioè che non è, un, è un ascensore Questo è il vostro ascensore che sta cadendo, il cavo è stato troncato. Ah, ah. Finché siete caduti liberi, che bello! Non oh, Che divertente! I guai ci sono quando c'è cioè, l'impatto con la terra, ma nella caduta è bello, divertente a senso di peso. Ah, se, state, se il laboratorio è sufficientemente grande, un corpo qui... È un corpo qui che voi lasciate e stanno fluttuando. Cosa succede? Se il raggio di curvatura, se il laboratorio è sufficientemente grande rispetto al raggio di curvatura, voi vedrete queste due particelle avvicinarsi. No? Nella loro caduta, magari disegno una sequenza qua. Prima l'ascensore di caduta è qua, poi si trova qua. Poi si trova qua e sta per urtare il suolo Ma non l'ha ancora fatto, eh? non mi interessa l'impatto Mi interessa la crescita Questo sta cadendo verso il centro Questo cade verso il centro Ovviamente questo non è vero Questo devo, devo fare, se questo è il centro Allora il pianeta è così, no? Ora. Quindi chi sta cadendo nell'ascensore cosa vede? Vede le particelle avvicinarsi. Non vi pare? Invece, se siete in un laboratorio piccolo, le due particelle rimangono ferme. Ma siete nella vostra caduta. Ma siete, se siete state cadendo, in, su, se il laboratorio è sufficientemente grande, oppure il raggio di curvatura del pianeta è molto piccolo, del pianeta, della stella, una stella di neutroni, un buco nero sono piccoli, hanno raggi piccoli state cadendo vicino a questi oggetti molto piccoli con molta massa la cosa interessante è che voi nella vostra caduta vedete state cadendo ma questi due si avvicinano siete d'accordo? pensateci ma c'è qualcosa di più se il laboratorio è così se è lungo e una particella è qua e una è qua questa è più vicina quindi la forza peso, se volete, l'accelerazione che ha, è più grande dell'accelerazione di questo E quindi se siete in caduta libera in un ascensore che è molto lungo Lungo rispetto a cosa? Al raggio di curvatura Vedrete che uno ha eh, si separano Si separano, per questa accelera di più di quello Quindi questo è indietro, si separano Così sembrano avvicinarsi Qua sembrano allontanarsi e allora quando uno cade in un campo gravitazionale e per esempio è in un laboratorio così e voi siete fisicamente, cioè questo laboratorio è fatto di particelle, questo è fatto di particelle, qua c'è una particella, qua c'è una particella è il vostro corpo, questa è la vostra spalla, la spalla, la testa e i piedi Cosa succede quando cadete? Che questo è spinto così e questo è Relativamente schiacciati. ma ah, scusate, stiracchiato. Siete schiacciati e stiracchiati. In orizzontale siete schiacciati. Vedete che siete schiacciati? Invece, in verticale, questo si muove più velocemente di quello, quindi siete allungati. Queste forze che appaiono, quindi, questo è di schiacciamento e questo è di stiramento, sono chiamate forze, qualcuno? Mareali. Dalle Maree Quindi ai miei tempi gli studenti di, di, di, uh, di ingegneria e gli studenti di fisica avevano tanti hobby che voi di questa generazione non hanno Noi costruivamo cose, frecce, fionde, uh, giocavamo con giroscopi, con magneti e leggevamo libri di fantascienza Ogni tanto c'è qualche film di fantascienza e c'è il problema di avvicinarsi a un buco nero. Attenzione, come vi ho detto stamattina, il buco nero è uh, un oggetto dove il campo gravitazionale è così forte che la luce emessa torna indietro esattamente come questo oggetto. Va su e torna giù, non riesce a fuggire. Eh? Il campo gravitazionale è così forte che la luce si piega e ricade sul, sull'oggetto. Ma questa. questa um, c'è una distanza dal buco nero che è chiamato l'orizzonte uh, degli eventi. E cosa si questo, adesso voglio scendere, ovviamente non, non è il caso e mancano anche i presupposti, ma voglio dirvi qualcosa perché si trova nei libri di fantascienza scritti abbastanza bene, cioè da un autore che un po' di fisica sa. <ride> il problema dei buchi neri è che se voi oltrepassate questo uh, orizzonte degli eventi siete, ci cadete dentro e non riuscite più a uscire fuori. Poi, sono vent'anni che la gente litiga su cosa succede a chi entra in questo uh, orizzonte degli eventi C'era una battaglia tra Hawking mh? Quello là che ha la, ha la malattia uh, Stephen Hawking E tra un altro che si chiama Leonard Susskind E c'è un libro edito da Adelphi che si chiama La guerra dei buchi neri Leggetelo, è molto ben scritto Ho imparato un sacco di cose Sono vent'anni che litigano 25 anni hanno litigato per 20 anni, poi si sono messi d'accordo qualche anno fa. Molto interessante, cosa succede una volta che uno attraversa l'orizzonte degli eventi? Ma se voi non la attraversate, in teoria non vi succede niente. Se voi vi avvicinate a un buco nero che ha un raggio di curvatura molto piccolo, avete queste forze mareali che vi schiacciano e vi stiracchiano vi distruggeranno voi sarete strappati sarete schiacciati e strappati diventerete quasi degli spaghetti molto sottili e molto lunghi finché proprio non vi, vo, non vi rompete una nave spaziale che si avvicina troppo a un campo gravitazionale con un raggio di curvatura molto pronunciato verrà distrutta dalle forze mareali la gente si chiedeva cosa sono gli anelli di Saturno. Quando Galileo li ha visti, li ha intravisti, perché il suo telescopio non aveva una risoluzione tale da vedere che erano degli anelli, vedeva al massimo, in una delle sue figure, c'è qualcosa che era una specie di rigonfiamento. Vabbè, poi con i telescopi semplici e precisi hanno visto Saturno con qualcosa. Che aveva, che aveva la sembianza proprio di, di anelli e si chiedeva, ma questa roba qua è rigida? Shh! Maxwell, l'eroe della seconda parte del corso, capì con un conto delle forze mareali che non possono essere solide perché sarebbero rotte dalle forze mareali di, di, di Saturno. Verrebbero Compresse e spaccate, cioè questi sono pietre perché un oggetto grosso viene rotta dalle forze barriali mm? La Terra con l'acqua viene distorta dal Sole e dalla Luna perché il campo gravitazionale non è uniforme quindi la parte della Terra che è più vicina al Sole è attratta di più della parte che è più lontana la Terra viene distorta e nel suo movimento giornaliero queste forze mareali che ci sono sono quelle che tendono, cioè uno dei contributi al, al, al, al, all'attività, al, al calore della Terra, uno dei veri contributi alla radioattività naturale delle, delle sostanze all'interno della Terra. Però la crosta terrestre è sottoposta anche a grossi stress. Mm? Forze mareali, compresso qua, tirato per di là. Mm? Quindi l'eguaglianza di Einstein. Tra un razzo accelerato e un raggio a motori spenti sul pianeta è vero a patto che il lavoratore sia piccolo, c'è un'eguaglianza locale. E da questo Einstein ha detto: Cazzo, come faccio a calcolare quindi il campo gravitazionale di un oggetto che invece ha un raggio di curvatura? Quindi lui si è posto il problema matematico di descrivere questo fatto qui e non sapeva come fare eh? è andato dal suo amico italiano tra l'altro che si chiama Besso e gli ha detto per caso mai sentito parlare di qualche matematica che mi potrebbe aiutare in questo problema e lui ha detto ah sì, in qualche caso ci sono dei matematici italiani che hanno affrontato questo problema uno è Levi Civita di origine ebraica, è italianissimo e un altro che mi sfugge <coughs> in questo momento il nome e sono due matematici <coughs> di Padova che hanno fatto la matematica che descrive le forme geometriche uh, il problema geometrico che, che è sottostante il problema. tutto quello che volevo dire era una puntualizzazione adesso torniamo al problema di aprire e chiudere le porte molto più terreno no? Se, volete, se siete bassi e ciccioni e volete avere un'area un po' più longilinea e snella, cosa fate? Mettetevi vicino a un oggetto massiccio uh, che abbia un raggio di curvatura piccolo che abbia un raggio piccolo, e vedrete schiacciati e allungati. Sarete più alti e più snelli. Ma non esagerate, <ride> se no sarete strappati e <ride> schiacciati oltre. La, la possibilità di sopravvivere, allora cancello qua. Perché questa è la manica che preferisco. Che c'è al soia, i gessetti colorati. Torniamo alla porta. Tra l'altro, spero che sia chiaro questo disegno. Uh, questo è il muro. Questa era la cerniera, questa è la porta, perché qualcuno all'altro gruppo non aveva capito il disegno e mi ha fatto la domanda che non capivo, poi ho capito che la sua domanda era che non aveva capito la situazione Se questo è l'asse di rotazione La porta è così eh? è vista dall'altro C'è qualcuno che l'aveva capito? voglio proporvi due tipi di porte. Shhh. Shhh. Questo è l'asse di rotazione, adesso sto disegnando così, eh. sto disegnando così la porta. Shhh. Questo è l'asse di rotazione, una porta che sia... Uh, <coughs> devo fare in qualche modo questa premessa. Uh, il mio compito come docente è insegnarvi un po' di fisica Però è anche quello di insegnarvelo con un linguaggio sofisticato Non più quello del liceo perché tutto questo modo di fare Con la matematica, gli assi cartesiani, le derivate, i prodotti, i vettori, eccetera Sono cose che mi serviranno negli altri corsi Il contenuto di fisica mi auguro che rimarranno alcune delle leggi Ma la vera eredità del corso è come io faccio la fisica Cioè l'uso della matematica Uh, però quindi io devo rompervi le palle agli orali, ma quello che basta, cioè io voglio parlare di una porta dove lo spessore della porta sia molto piccolo rispetto all'estensione della porta, eh? della sua lunghezza e eventualmente anche della sua... cioè Io voglio che, che lo spessore sia piccolo rispetto a questa dimensione e a questa dimensione. Potrei usare il linguaggio matematico e dire, usiamo, pensiamo a una porta um, infinitamente sottile. Però non voglio scomodare con concetti infiniti lo lasciamo matematici e vogliamo dire che sia sottile rispetto alle dimensioni. Uh, queste dimensioni che vedete qua. Okay? Quindi pensate a una piastra. Quindi questa dimensione io non vi romperò le palle del calcolo del momento, io voglio calcolare il momento di inerzia cioè, quello che appare qui, qual era la formula? Stiamo discutendo questa formula qua. Questo è il momento di inerzia. Voglio parlare del momento di inerzia di una porta. La porta che voglio considerare è una porta che sia sì grande, ma sottile. Quindi, pensate una piastra. Quindi, sono due porte che potrei proporvi. Una porta che sia, per esempio, prendete una lastra di, di alluminio e uh, io voglio che questa porta che ricavo da questa ricavo come? Tagliandola proprio a trac, eccola, con, una, con una, come si chiama, una doccia uh, taglio laser Ok? Devo tagliare via quindi potete immaginare che ho tagliato via eccolo qua, questo è quello che ho tagliato via ed è questo che io costruirò, con cui costruirò la porta Io voglio che questa piastra sia Userò la parola, e ve lo introduco, omogenea. Cos'è una piastra omogenea? Cioè voglio che la materia sia spalmata in maniera uniforme. Quindi, voi cos'è un oggetto uniforme un oggetto uh, is, mm, omogenea? Allora pensate a, un, a una piastra e voi che so, con la vostra torcia tagliate un piccolo rettangolo qui, poi, lo so, un triangolo qui. Poi che so un disco qui. Quindi voi avete il, il rettangolo, il disco, il triangolo che avete tagliato, no? Sono i buchi Ok? Poi cosa fate? Misurate l'area di questo Attenzione ha uno spezzone sottile No? È un piano matematico Sottile, infinitamente sottile Misurate la massa di questo Come si fa a misurare la massa? Cominciate a pensare a un elenco di modi per misurare la massa. Chiamate questo 1, 2, 3. Misurate l'area della 1? Misurate la massa del corpo dell'1. Del misurate l'area della 2? Misurate la massa della 2. Misurate l'area della 3? Misurate la massa della 3. E per ognuno di questi tre oggetti formate un rapporto. Fate la massa dell'1 diviso all'area 1. Quello che avete costruito è un numero che ha dimensioni, ha le dimensioni della massa diviso una lunghezza al quadrato. Nel sistema internazionale, kg al metro quadro. Questo rapporto lo chiamate lambda 1. Poi calcolate lambda 2. Cos'è lambda 2? È la massa di questo diviso l'area della 2. Poi lambda 3. La massa della 3 diviso l'area della 3. E tirate fuori dei numeri. Nel sistema internazionale, questo sarà tot kg al metro quadro. Se viene fuori che λ1 è uguale a λ2 è uguale a λ3, cioè che indipendentemente da dove tagliate i pezzi, dalla forma con cui tagliate, avete sempre lo stesso numero, lo stesso numero diremo che questa piastra dalla quale avete ricavato i pezzi è omogenea. Ok? Cosa che non è? Se voi avete una piastra fatta così, per esempio, immaginate che metà è di alluminio e l'altra metà è di oro. Perché, se tagliate un rettangolo di qua e tagliate un rettangolo di qua, anche nella stessa area avete masse diverse. E quindi massa diviso area saranno numeri diversi. Quindi, se il concetto di omogeneo vi sfugge, pensate a qualcosa di non omogeneo, cioè di qualcosa dove lambda Lambda 1 è diverso da lambda 2. Eh? Invece, se voi prendete una piastra d'alluminio, diremo che è omogeneo in questo senso: che indipendentemente da dove tagliate una forma di qualsiasi forma, che tagliate qua, che tagliate qua, che tagliate qua, che tagliate qua, avete sempre lo stesso rapporto della massa della forma, diviso dell l'area della forma. Ok? Questo lambda che, con, che è condiviso da una piastra omogenea si chiama la sua densità, densità di massa, ma di tipo superficiale, è una densità superficiale perché è massa al, al è, è massa diviso un'area. Ok? Chilogrammi al metro quadro. Quindi una piastra omogenea è una che è caratterizzata da una lambda che descrive, sta dicendo, Essendo omogeneo, essendo sì, una lastra omogenea, state dicendo che la massa è distribuita in maniera uniforme sulla superficie. Uniforme vuol dire che se la ritagliate qui avete lo stesso valore di lambda che la qui. D'accordo? C'è qualcuno che non riesce a afferrare questo concetto? Allora, questa è una porta fatta di una lastra omogenea, quindi la materia è sparpagliata uniformemente la materia è sparpagliata uniformemente, questo è un tipo di porta Un altro tipo di porta potrebbe vagamente l'assomigliare a, a facciamo così una porta della stessa dimensione, questa è l'asse di rotazione, questa è l'asse di rotazione okay. Questa è un'altra porta, questa, porta uh, questa prima porta omogenea, diamo delle quote, uh, la chiamiamo questa distanza qua, la chiamiamo A, questa distanza qua la chiamiamo B. La porta complessivamente che è massa ha? Se è una piastra omogenea e se lambda è la densità di massa superficiale o areale anche chiamata, di area, densità di, area, densità di cosa? Di massa di area mm? e se la piastra è omogenea allora la massa della piastra è uguale a lambda per l'area della piastra che è A per B mm? quindi M è la massa complessiva della piastra A per B è l'area della piastra se conosco lambda conosco l'area, conosco la massa della piastra D'accordo? Un altro tipo di porta immaginate una porta di massa M la stessa massa, la stessa massa. E tanto visto che l'edificio è quello che determina la dimensione della porta, no? È l'architetto che ha fatto il gioco nel muro che ha deciso l'area della porta. Ma voi che volete scegliere la porta, da installare, state scegliendo diverse porte, quindi la massa sia la stessa, e l'area sia la stessa. Questa è l'asse, quindi questo è il disegno in leggero la dimensione della porta, ha la stessa dimensione ma questa qua, invece di avere tutta la materia sparpagliata in maniera uniforme qui tutta la massa m è qua è tutta all'estremo ovviamente qualsiasi ingegnere meccanico sa che se io devo avere una porta serve comunque che ci sia un raccordo tra qua e qua quindi potete immaginare che ci sia anche una struttura che tiene questo rispetto, no? che lo fa, fa agire con la porta ma tutta questa roba in più è massa trascurabile cioè voglio che la maggior parte della massa di questa porta sia qua mm? quindi potete immaginare che so questo di un vetro molto sottile magari c'è un'interagliatura di alluminio ma qua è piombo! Mm? C'è un'intelagliatura che gli dà rigidità Ma la massa, la, par la, parte la, la parte più importante della massa di questa porta è tutta qua Invece questa massa è sparpagliata eh? Questa è concentrata il più lontano possibile, cioè alla distanza A Questa invece è sparpagliata, c'è cioè un po' di materia alla distanza A c'è un po' di materia a distanza a mezzi C'è addirittura un po' di materia alla distanza zero Proprio sull'asse D'accordo? Quale delle due porte è più facile da far accelerare angolarmente? Domanda dorale eh? Almeno intuitivamente Hanno la stessa massa le due porte eh? La stessa massa La stessa massa Hanno anche la stessa estensione ma qua la batteria è sparpagliata, qua invece è alla distanza A Quale delle due porte è più facile da aprire? Ovviamente sto immaginando di aprire la porta nel modo retto si intende Questo è il muro, questa è la ceniera, questa è la porta, la porta sottile del disegno E io sto applicando la forza qui Abbiamo capito la lezione, se voglio aprire la porta devo metterlo lontano dalla ceniera e devo mettermi a 90 gradi Quello l'abbiamo capito, ma adesso sto parlando della porta Quale è più facile da aprire? Quale è più facile da far accelerare angolarmente? Dov'è la formula? Continua a scriverlo quello poi lo cacciando Eccolo qua su questo va nel piccolo riquadro attaccato davanti al nostro cesso. Qual è quello che ha parità di momento torcente? Perché il momento torcente è dato dal prodotto vettore tra il vettore R e la forza. Quindi il predetto è una persona che può al massimo applicare una forza F0. Eh? La distanza è questa Qual è il momento torcente? Esercizio Chiamiamo questo uh, l'asse X Questo è l'asse Y La forza è qua Chiamate la forza F0 Perché è una forza nota mm? una, for una persona può applicare al massimo la forza F0 E uh, quindi quale sarà? Dov'è il gesso blu? Anzi, metto l'origine qui Metto l'origine qui Questa è l'origine Quanto è tau? Che direzione ha? Se volete usate la mano destra Ma usate il metodo cartesiano del prodotto vettoriale Il vettore R, il punto di applicazione a forza qua Il vettore R cos'è? È il vettore che va dall'origine al punto di applicazione Quindi voi dite che Tau è uguale a R vettore F Quindi questo è uguale a Chiamiamo D la distanza, chiamiamo A A la larghezza della porta Ok? Quindi questa distanza qua è A Quindi il vettore blu cos'è? E questo è A nella direzione which Non vi pare? Quello che ho appena scritto è il vettore R. Sì? Ho un collega russo che non vedo da un paio di anni ma ogni 30 secondi dice "Sì". Sì? Yes. yes? Anch'io ho un tic, ogni 30 secondi faccio così con la testa, lo so guardandomi nel filmato mi accorgo che ho un'espressione che è l'equivalente di dire siete d'accordo", sì. Sì? Sì. Prodotto vettore Cosa? F0 che è nella direzione Y U di Y e quindi questo è uguale a proprietà formale dei prodotti vettori e questo A può essere portato fuori che questo F0 può essere portato fuori o A F0 e mi rimane da chiedermi cos'è questo e questo lo sapete tutti perché state studiando assiduamente Ux prodotto Uy è Uz quindi questo è uguale ad a f0 u di z da cosa deducete? che tau è nella direzione z per giunta è positiva quindi se x di là, y di là, z esce tau è, us è uscente eh? ok, con quel tau quale porta accelera angolarmente di più? questo, quello allora, l'accelerazione è angolare è uguale, a, è uguale a tau diviso I. Quello che accelera di più, angolarmente, accelerazione angolare, è quello che ha il momento di inerzia rispetto all'asse di rotazione. Quello che accelera di più è quello che ha il momento di inerzia più piccolo. Quale delle due porte ha il momento di inerzia più piccolo? Prima di fare il calcolo, vorrei che qualcuno provasse a rispondere. Quale delle due porte hanno la stessa massa, la stessa forma? Quindi la larghezza della porta è A. Eh? Il momento torcente è AF0 nella direzione Z. Hm? Perché state. F, R, F, τ, S dalla lavagna. Shh. Quale porta è più facile da aprire? Signorina che mangia le unghie, secondo lei è la porta 1 o la porta 2? Questa è la porta 1 e questa è la porta 2 NO! Perché il momento di inerzia non è più piccolo signorina Qual è il momento di inerzia di questo? È lei che deve dirmi perché crede che sia più grande, che sia più piccolo Qual è il momento di inerzia della porta? È questa qua. Questa è facile da calcolare, questa impiegherà un modo per spiegarvi Questa è facile, coraggio! Qual è la definizione del momento di inerzia? Qual è il momento di inerzia di questo appunto materiale rispetto a quest'asse? È massa per la distanza al quadrato Qual è il momento di inerzia di questo rispetto a quest'asse? È massa per la distanza al quadrato Quindi questa è una particella, questa è un'altra particella, questa è un'altra particella cos'hanno in comune queste particelle? Hanno tutte la distanza A dall'asse quindi il momento d'inerzia dove posso scrivere? Qua giù. Shhh. Ah. Shhh. Se questo è un asse, questa è una particella, qual è il momento d'inerzia? è la massa per la distanza al quadrato questa è un'altra particella se questa qua è un'altra se questa fa lo sistema qual è il momento di inerzia del sistema? è la somma dei momenti di inerzia delle particelle che compongono il sistema la definizione molto naturale quindi se questa è particella 1, particella 2, particella 3, particella 4 che hanno massa m1, m2, m3, m4 no. <coughs> il momento di inerzia è m1 per la distanza 1 al quadrato m2 per la distanza 2 al quadrato, M3 per la distanza più ovviamente quindi devo dirlo bene M1 d1 al quadrato più M2D2 al quadrato più M3 d3 al quadrato più M4 per la distanza della 4 al quadrato questo è il momento di inerzia del sistema allora questa porta qua pensatela come un sistema qual è il momento di inerzia di questa porta di questo sistema rispetto a quest'asse? Allora uno cosa fa? Fa, Questa è la formula poi dice: ma qual è la massa di qual è la distanza di questa particella? E' A, Qual è la distanza di questa? E' A, distanza di questa E' A. Quindi ognuna di queste, tutte le dei hanno lo stesso valore. Quindi ho MI, ognuno di quelle moltiplicato per una quadro. Questo è una somma, proprietà distributiva. Tutti gli adendi hanno A quadro in comune, può essere portato fuori dalla sommatoria Quindi, questo è uguale a. Cancellino, cancellino, eccolo qua. E A quadro per la somma delle MI. E quindi il momento d'inerzia di questa porta è uguale alla massa della porta per la distanza al quadrato, perché questa è la massa. Quindi il momento di inerzia è questo. È una cazzata calcolarlo. Ma guardate come l'ho calcolato: la sommatoria di MI per D al quadrato. Adesso guardate qua: ci sono certamente delle particelle che stanno a distanza A, ma ce ne sono anche altre che hanno una distanza inferiore. Ci sono anche particelle che hanno distanza praticamente zero. Quindi il momento di inerzia, qua, è inferiore a quello perché tutte le particelle qui sono alla distanza a, la massima fatta dall'estensione della porta, qua alcune sono sparpagliate, alcune non sono, non sono tutte alla distanza a, alcune hanno distanza inferiore, quindi deve essere chiaro a voi che, che questa qua è così, non tutte hanno la distanza a, moltissime hanno la distanza inferiore, quindi il momento di inerzia della porta 1 è inferiore del momento di inerzia della porta 2. Quindi questa porta è più facile da aprire. Hanno la stessa massa queste porte, ma è come la materia è distribuita, come la massa è distribuita, che è più favorevole questa, è più facile da aprire. Perché? Perché il momento di inerzia della 1 è più basso. È d'accordo, signorina, che è così? Perché questo è il momento di inerzia della porta. Questa. Questo è il momento di inerzia di questa Dove hanno tutte la stessa distanza Queste non sono tutte A Ce ne sono tantissime che sono inferiori A Quindi la somma qua è più piccola di quella È d'accordo? Signorina, quella è una domanda disonesta Perché io non ho parlato mai del teorema di Steiner Lei deve usare le informazioni che io le ho date finora se lei cerca di capire quello che dico in base a cose che crede di aver capito, già, sta sbagliando l'approccio di questo ricorso. Lei deve mettersi qua quasi a mente tabula rasa e lentamente più o meno bene sto cercando di costruire un edificio. In base a quello che io le sto dicendo, signorina, è o non è d'accordo che questa somma è inferiore a quello? Si, sì, è d'accordo. Allora, Tiene le conseguenze tutte e due hanno tau la stessa tau A, a, a F0 diviso le I C'ha l'accelerazione della prima porta che sarà il tau diviso il momento di destra della prima porta Quindi questo è I che vale 1, 2 L'accelerazione angolare dipende da tau che è comune perché io sto spingendo la forza con la forza F0 la tau è la stessa, io applico una forza uguale alle due porte sempre nello stesso punto e mi sto chiedendo è, fa è più facile far accelerare il corpo e la porta 1 e la porta 2? La facilità, l'accelerazione che un dato tau riesce a imprimere alla porta è il tau diviso il momento di inerzia quindi il corpo, la porta che ha il momento di inerzia più piccolo visto che è nel denominatore è quello che ha l'accelerazione più grande siamo d'accordo? Cosa cazzo c'è da Steiner? Quindi questa porta è più facile aprire Allora, l'esercizio dell'ora che voglio rimane Voglio calcolare il momento di inerzia di questa porta Questo l'abbiamo calcolato Quindi il momento di inerzia qua Il momento di inerzia di questa porta vuota Dove tutta la massa è qua è mA quadro quanto è il momento di inerzia qui? La vogliamo calcolare? E voglio appunto dimostrarvi con colta della mano che il valore del momento di inerzia qui è più basso di quello e vi, vi dirò anche di quanto è più basso Quindi ho bisogno di un po' di spazio cancello tutta questa roba qua Mi raccomando voi meccanici particolare attenzione ma tutti quanti particolare attenzione perché è programma questo ma non solo perché come imposto il conto è un modo di fare i conti che ritroveremo anche nella seconda parte del corso quindi la tecnica, l'idea, il modo di ragionare è un modo di fare i calcoli che spero ognuno di voi si porterà via da questo corso anche se non si ricorda come mai le porte si aprono eh? è un grave per un meccanico non saper questo uno cioè, studente, un laureando di meccanica io sono in commissione d'esame eh, di, di, di laurea faccio ma scusi mi può spiegare in due parole come si fanno ad aprire le porte se non me lo sa dire io dirò sentite voi lo potete anche laureare ma non sa un cazzo <ride> Quindi, shh, questo qui, ribadisco, ok. Shh, io voglio calcolare il momento di essere in questo. Quindi, è una piastra omogenea. Prima cosa, comincio con una stina. Questo è l'asse, questa è la mia porta che ha larghezza A altezza B e massa M e quindi lambda è uguale a M diviso A per B è una piazza omogenea quindi se io prendo la massa della porta e lo divido per l'area della porta so che quel numero sarà lo stesso numero che otterrei se io tagliassi un quadrato qua misurassi la massa e dividessi per l'area ok? è omogeneo cosa faccio? Menta, voglio fare una stima <coughs> Allora il momento di per definizione è la somma della massa di tutte le, delle parti, io sommo su tutte le particelle che compongono la porta E dico è la massa della particella per la distanza della particella dall'asse al quadrato Questo è il momento di inerzia adesso comincio con questa idea qua Guardate questa particella Questa particella questa particella, cosa hanno in comune queste particelle, entro la precisione con cui riesco a fare il disegno? Hanno la stessa distanza dall'asse mm? Allora, da questa intuizione faccio una cosa del genere Divido la piastra, mentalmente si intende, in tante strisce Per esempio, guarda qua, questa è una striscia, partiamo da una prima Guardo questa striscia mm? Questa striscia è alta B ed ha una larghezza chiamiamola, chiamerò questa la l'asse x mm? qui è x uguale a 0 questo punto che vista A avrà x uguale ad A questo punto ha x uguale a 0 questo è, ci capiamo, questo è x quindi questo qua sarà una certa, uh, chiamiamolo delta x mm? E io dico, tutte le particelle che compongono quella striscia Mm? hanno la stessa distanza dall'asse e voi direte no professore non è vero perché questa particella qui ha una distanza che è diversa da questa particella qui eh, se sì, sì, la differenza della distanza è delta x mm? io voglio fare una stima quindi io voglio prendere tutte le particelle che compongono questo e assegnare a loro una distanza comune so di commettere un errore perché non hanno una distanza comune eh? a rigore matematico non hanno una distanza perché perché la striscia è larga no? ma io dico va bene dai sto solo facendo una stima poi ci poniamo il problema di come fare una stima migliore ma fatemi scrivere giù un'idea poi ci pensiamo assieme a come fare stime migliori più precise hm? Quindi la mia proposta è di dire che vi assegnare alle particelle che compongono questa striscia una sola distanza, una distanza comune e io decido, perché sono il docente, uh, di scegliere la distanza misurata dall'estremo sinistro, non perché io decida di sinistra, ma semplicemente perché si mi dovrà di farlo. Eh? Quindi io assegno a tutte le particelle che compongono questa striscia qua la distanza questa qua. Mm? D'accordo? misurato da sinistra Quindi, io intendo far così uh, Vediamo se riesco a dirlo con una certa chiarezza Divido la mia striscia in tante strisce Questa è una, tante strisce Una prima, una seconda, una terza, una quarta, una quinta, una quinta. Cinque strisce in questo momento Questa qua è la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta questa qua la chiamo la larghezza della quarta Questa distanza qua è la larghezza della quarta Delta x4 Non è detto che le strisce abbiano la stessa larghezza Le ho disegnate così, così è un po' un pic Ma potrei fare strisce di larghezza diversa Quindi questa diventa la striscia iesima E questa è la larghezza iesima Quindi ho Delta xi è la striscia Iesima, questa è la prima, questa è la enesima in questo disegno N vale 6. Mm? Quindi io decido, visto che questa è una somma, e questi sono numeri, eh, non sono vettori, questi sono numeri, certo hanno dimensioni, mm? hanno chilogrammi, al metro, chilogrammi, me, eh, metro quadro, chilogrammi, metro quadro, chilogrammi, metro, metro quadro, non al metro quadro, perché non è diviso, chilogrammi, eh. metro quadro. Ah, questi sono numeri. E i numeri reali, come potete sapere, nella somma potete associarli come vi pare, no? Potete spostare i numeri nella somma, tanto la somma è commutativa, 3 più 5 è uguale a 5 più 3 Potete spostare questi addendi e raggrupparli come vi pare Allora raggruppateli, raggruppateli in strisce Cioè immaginate di fare che la I è uguale alla somma dei momenti di inerzia delle strisce, di, di J strisce Quindi in questo caso J sta andando che so da 1 a 6 perché ho fatto 6 strisce eh? e cos'è la EJ? La EJ è, um, è una stima quello che sto per fare, è circa uguale, è circa uguale alla massa della J la scrivo con la M maiuscola la massa della gesima striscia per la distanza della giesima striscia al quadrato eh? cioè sto prendendo tutte le particelle che hanno la distanza di J e li sto raggruppando assieme cioè se volete come potrei ma ah, credo che sia già abbastanza chiaro se qualcuno non è inutile aggiungere parole, non far confusione credo sia chiaro cosa sto facendo se qualcuno non l'ha capito alzerà la mano proprio professore non ho capito io organizzo tutte le mie particelle in I strisce. E il contributo della jesima striscia io la stimo così, come la massa della striscia. Perché questo cos'è? Questa qua è la somma delle particelle I dove le I appartengono alla jesima striscia, questa qua, la massa della striscia, cos'è? È la massa è la somma delle masse di tutte le particelle che compongono la jesima striscia Quindi io nella mia somma qua Raggruppo tutte le particelle che sono, in, hanno la stessa, sono nella stessa striscia Quindi ho diciamo una somma di i, tutte le particelle che compongono la jesima striscia Ok? In realtà, in questa somma qua io ho la M. Uh, non voglio neanche scrivere perché non so fare così, facciamo così. Ok? Questo è vero, questa è la formula vera. Ho tutte le particelle e raggruppo quelle che sono nella mia testa nella stessa striscia, quelle che sono nella stessa striscia il contributo del momento di inerzia a rigore è quella somma lì ma poi dico queste qua assegno una comune distanza per poterlo portare fuori dalla sommatoria quindi dico che tutte le di sono circa uguali alla, alla distanza della jesima striscia cioè quello che io chiamo questa distanza qua questa è la jesima striscia scusatemi non voglio cambiare i simboli se no quindi questa è la giesima striscia e cosa dico? Che tutte le particelle che sono qui questa, questa, questa invece di avere la, ognuno la, la propria vera distanza sostituisco la vera distanza con la distanza misurata dalla sinistra quindi con questa qua ok? Queste tre distanze non sono uguali a quelle ma sono circa uguali quindi Qua faccio un'approssimazione, dico le distanze vere le sostituisco con la distanza comune quella che io definisco, cioè epistolato dalla sinistra quindi sostituisco questo qua avendo un numero che è comune a tutti questi addendi lo posso portare fuori dalla sommatoria ed ecco che è quello che ho qua la distanza comune per quello che resta quando porto questo fuori, è chiaro? La Somma delle masse, ok? Quindi sto facendo così Sto sommando sulle strisce dalla prima all'ennesima In questo caso dalla prima alla sesta Questa è la, è la jesima in blu Questa è la jesima striscia ok? Questa è la jesima striscia E la jesima striscia è larga e qua ci troviamo brevemente. Questo è delta delta xj. Va bene? Facciamo una breve pausa.